Ciclismo, Giro della Toscana, Cummings vince la prima tappa. E di Stephen Cummings la prima frazione del Giro della Toscana 2017. Il britannico della dimension data precede sul traguardo di Pontedera e Gan Bernal, Androni Sidermec, e Frederic Baccaert, Vanti Group e Gobert. Mentre arriva solo quarto Vincenzo Nibali, Barahim Merida, tornato alle corse dopo la Vuelta a Espa e con il mirino puntato sul Giro di Lombardia. L'avvio di gara è caratterizzato dai molti attacchi. Dopo due chilometri ben 19 corridori riescono ad evadere dal gruppo che, però, non lascia spazio proprio a causa dell'elevato numero di atleti. La fuga giusta parte poco dopo ed è composta da quattro atleti, Roy Goldstein Israel Kickling Academy, Josu Zabalakaya Rural Seguro Zrga, Maximilian Quentirol Kickling Team, e Michele Scartezzini San Gemini Mg. Kvis. A loro quattro provano ad unirsi Umberto Orsini, Bardiani, CSF, e Igor Boev, Gadpromerusvelo. Ma il loro tentativo non va a buon fine, venendo recuperati dal gruppo dopo alcuni chilometri percorsi a Bagno Maria. A controllare il vantaggio della fuga è proprio la dimension data assieme alla Via E Triestina e quando il vantaggio della fuga torna sotto i due minuti, Iliakoshevoi, Via E Triestina, Fausto Masnada, Androni Sidermec e Yuri Filosi. Nippo, Vini Fantini, provano ad evadere dal plotone. I tre riescono a riportarsi sulla testa della corsa, ma il gruppo reagisce e li va a riprendere. Poco prima dell'inizio del circuito parte Vincenzo Nibali. Alle ruote dello squalo dello stretto si porta Megan Bernal e Frederick Baccaert, mentre Stephen Cummings si aggiunge a loro poco dopo. Il quartetto riesce a guadagnare un solido vantaggio di 30 secondi, giocandosi la vittoria in volata, il più veloce è il britannico che regola così il colombiano ed il belga. Quarto posto per Nibali che può comunque guardare con positività a questo risultato, soprattutto in vista del giro di Lombardia.